Guardare il paesaggio non soltanto come qualcosa di fondamentalmente estetico ma cercare di leggere tra le venature tra le forme qualcosa che fa invece costruisce un coro visivo e musicale delle percezioni e delle espressioni umane.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 contemporanea qui è una vera sfida ma anche una bella mostra d'arte contemporanea.